Su due arance. Ci sono due arance su un albero. Una cade. Grida. Aiuto! Aiuto! L'altra dice. Arrangiati! Io mi chiamo Salvi. Ciao! Ciao! Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vi raccomando, non perdete i prossimi video. Ciao a tutti. Ciao ciao.